Buongiorno in salita verso il Monte Pelpi Italia Economio 309 1480 eh, più o meno lì dal passo colla c'è cioè 5 km di strada e è da circa un'ora un'ora e dieci che sto camminando mancano due chilometri la neve è battuta quindi per fortuna la cosa che mi preoccupa è se è alzata la nebbia su e il vento questa è una zona boscata quindi ho detto accendo il telefono adesso perché poi auguri col vento eccolo qua che arriva e al limite in vetta starò una cinquantina di metri sotto poco spostato in orizzontale c'è una, una piccola zona boscata in una conca e riesco a fare stazione lì come antenna il dipolo monobanda per i 40 metri e l'apparato FT817 di solito è indeciso se prendere il cinesino ma ho detto va va che almeno so su che frequenza sono se mi devo spottare lo facciamo su una frequenza precisa 73 ci sentiamo fra poco direi eh, 3 km scattati adesso eh, direi tra un'oretta e mezza dovrei essere su e allestito stazione fatto stazione 73 Mancano secondo il gps 190 metri, mi fido perché dovrebbe essere lassù, ieri pomeriggio probabilmente è nevicato e non c'è più una traccia, non c'è niente, solo qualche impronta di capriolo, seguiamo la recinzione e andiamo su questi ultimi 190 metri sono i più pendenti. possibile fare stazione qua. Quindi, qui sotto. Allora, mi sono messo circa una cinquantina di metri sotto la vetta in questa conca qua che l'ho già utilizzata altre volte, perché altrimenti la sua è, è impossibile. Secondo me la canna da pesca la trovo in Liguria. E l'antenna messa su un po in mezzo ai rami però sostanzialmente si legge ma sì che si legge ok perfetto il dipolino funziona montiamo la radio e spottiamo iniziamo qrp sicu sota roger hotel bravo 9, over Roger, Roger, Hotel Bravo 9 Delta, Hotel Alpha. 5'9 for you, my friend. Thank you, 73. Over, Manuel. Roger, Eco Alpha 2, Delta Tango. 5'9, grazie, Manuel. Roger, India, Zulu 8, Papa, Whisky November, corretto? Affermativo, affermativo, ti confermo Italia eco 309, QSL? Affermativo, affermativo, Manuel. Eco Alfa 2 Delta Tango, 59 per te, 309 la riferenza. Grazie, ciao. Uh, five Hotel Delta November, over. Hotel uh, Delta November, over. 5, Kilo, Kilo Delta November, Mamma mia, vedo Delta November, Delta November, repeat your call, many, many, QLM. Roger, Oscar, Eco 5, Delta November, QSL, QSL, my friend, thank you, 73. Cosa gli ha preso? Roger, Florida 5, Japan, Kilo, Kilo, 5-9, QSL. Chi buon dia, Alessandro, 5-9, 5-9, 5-9, 9 Roger, my friend, 5-9 for you. Uh, please, stand by, uh, a moment. HB9, America, Guatemala, Honolulu. Roger, HB9, America, Guatemala, Honolulu, 59 5-9, QSL. 73, grazie, ciao, QRZ. Allora, avanti l'Italia Whisky 2, avanti l'Italia Whisky 2. Roger, Italia Whisky 2, Oscar Golf Yankee. Intanto rispondo anche alla domanda del collega. Sì, sono in portatile, sono in sota qrp 59 per te italia whisky 2 oscar golf yankee <sessizia> 73 qrz <sessizia> delta, delta delta 5 over delta 5 over We sell, my friend, Delta Delta 5, Lima Papa. 59 for you, my friend, 73. Uh, Papa Mike, only Papa Mike, over. My name is Alessandro, my name is Alessandro, my call Italy, Zulu 4 Victor, Quebec, Sierra, Delta Golf 1, November, Papa Mike, back to you. 73, thank you, bye bye. Eco bravo Giuliet, eco bravo Giuliet. questa lo alfa 3, ecco eco ecco, bravo Giuliet, Giuliette, 5 for you my friend, 73, QRZ. Eh, Sierra Bravo, Sierra Bravo in the call. Ok, Italia, Kilo 2, Lima, Eco Yankee, 5-9. 73 grazie a te, QRZ. Roger Eco Alfa 2 Charlie Kilowatt X-ray, corretto? Corretto, corretto, buonasia Alessandro 5-5 barati, 5 QSL 59 per te, grazie 73, buona giornata, QRZ. Allora il collega Italia, il collega Italia avanti. Roger, India Uniform 5, Kilo, Whisky Lima 5,9 QSL. Andiamo bene. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP portatile, attivazione SOTA. Italia Eco Romeo 309, QSL. Victor Quebec Sierra, VQS, Victor Quebec Sierra, QSL. QRZ Roger Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango 5-9. 73, buona fortuna anche a te, ciao, QRZ. Delta, Foxtrot, 5, e, Alpha. Uh, Roger, Delta, Foxtrot, 5, Whiskey Alpha, 5,9. 73, my friend, bye bye, QRZ. Uh, Delta, Papa, uniform, over. Please, the station, Delta, Papa, uniform, over. You are five, five, 55, Roger. Roger, my friend, Oscar, Kilo, one, Delta, Papa, United, Fine for you, my friend. Bye, bye. Uh, Roger, Delta Lima 6, uh, over. Delta Lima Foxtrot Fox, Fox, Bravo Kilowatt, you are Well, son, my friend, uh, Delta Lima 6, uh, Foxtrot Bravo Kilowatt. Uh, your report is a uh, 59, a real 59. Uh, thank you, 73. Querset. Uh, Roger Delta Lima Chu Delta Lima Chu over. Hotel Lima Chu Hotel Italy. All those beautiful wonderful people over. Thank you my friend Delta Lima Chu Hotel Whiskey Italy. Thank you for the Italy. 73 bye bye my friend. Quartzat Roger, Delta Golf, over. Delta Lima 8. November, Delta Golf. Ok, Delta Lima 8, November, del, uh, please repeat your call, sorry. Grazie, mio amico, Delta Lima 8, novembre Delta Golf, 5-9, real 5-9, il tuo rapporto, grazie, 73. Uh, Whiskey Papa, Whiskey Papa, over. Roger golf zero whiskey Victor Papa is correct. Okay, the is zero Roger Roger my friend sorry for the mistake golf zero Victor Whiskey Papa 59 of your report. Thank you my friend 73. Ok, Roger, Golf 4, over. Roger, Roger, my friend, Golf 4, whisky, Sierra Bravo, 5'9, your reporter, back to you. 73, grazie, QRZ. Roger, Delta Juliet 5, Alpha Victoria, is correct? Yeah, Roger, you are 5 and 7, 57, have a nice uh, Very, very good signal, 5, 9 plus plus, boom, thank you, 73. Uh, QRP station, QRP station, over. Oh, puttana Negative, negative. Repeat your call. Repeat your call. Thank you. Negative, negative, my friend. Uh, sorry, sorry. Uh, I don't understand your call. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Siku Sota. Oscar, November 7, Lima, Oscar. Oscar, November 7, Lima, Oscar, is correct? Roger, Oscar, November 7, Lima, Oscar, 5 and 7 for 6 and 7, all right. Roger, 59, and you reported. Thank you, my friend, reference Sota, Italy Ecoromio 309, QSL. Bye bye, thank you. Where's that? Delta Lima Zero, India Lima. Delta Lima Zero, India Lima, is correct? It's correct, Delta Lima Zero, India Lima. Very good morning. Five and seven, five and seven this morning. QSL? QSL, five nine your thank you. 73. Uh, negative negative uh, please uh, repeat your call. Sierra Victor 2 oh, Oscar no, Sierra Victor 2 Oh QSL no, QSL oh, my friend Sierra Victor 2 Oscar X-Ray Sierra 59 59 on your report thank you <coughs> First. Okay, Sierra Victor 3, over. Okay, Golf 3, Victor X-Ray Juliet is correct. Golf 3, Victor X-Ray Juliet is correct. Thank you to you, my friend, 5.9 EURPORT, bye-bye. Oh, Delta Kilo 1 QRP, over. Roger, Roger, Delta Kilo 1 Hotel Kilo Uniform, QRP, 5.9, 5.9 in this moment. 73, my friend, uh, please, a moment, stand by, a moment, stand by, please. Uh, okay, Roger, uh, please, the station 5x5, the station 5x5, Roger Roger 55 55 55 Thank you my friend 73 Sierra Victor 3 India complete your call Alpha Victor 3 India Echo Sierra Victor 3 India Echo Golf is correct Roger, Roger, my friend, Sierra Victor 3, India Eco Golf, 5959 QSL. Thank you, my friend, 5973. Roger, Eco Alpha 2, Charlie Eco, 59, back to you. Buona giornata anche a te, ciao, 73. Uh, Florida, Florida in the call, last letter. Sierra 5, 2, Charlie, Charlie uniform is correct. QSL QSL Mirko 5973 grazie. Grazie, grazie. Germany 4 Alpha Foxtrot Fox, Fox, Fox, India yeah, 59. Uh, please stand by, Oscar Eco, Oscar Eco, only Oscar Eco, Oscar, 806, whiskey, Italy, Germany. Roger. Oscar Eco, six whisky, Italy, Germany. 5-9, back to you. Ciao, 73, QRZ. Fox Rot four, Whiskey, Bravo November, five nine. Good morning. Fox Rot four, Whiskey, Bravo, November, fifty-nine also. Seventy-three. India Echo -Golf. Golf. Over. USL, Sierra Victor 3, India, Eco Golf, 5-9, thank you, 73. 73, Eco Alpha 2, India Florida. Eco Alpha 2, complete your call. Eco Alpha 2, India, Florida. Eco Alpha 2, India, Roger, Eco Alpha 2, India, Foxtrot. Foxtrot 5-9, back to you. Grazie 73 QRZ. Hotel Eco Alpha One, Delta Hotel Bravo, Scoret. 40 Roger Eco Alpha one Delta Hotel Bravo 59. 73 te Last call, last call. Last call Italy Zulu for Victor Quebec Sierra, portable QRP, SOT activation Italy Eco Romeo 309, last call. Roger, Oscar Echo 7, complete your call. Sorry. Oscar Echo 7, Romeo Delta, India. Roger, Oscar Echo 7, Romeo Delta, India. 59, back to you. Thank you very much. See you in 5 and 7 years. Have a nice day, 73. 73, last call is very, very cold. Roger, HB9, please stand by. A moment, a moment, stand by HB9. Eh, Italia uniform 5, avanti. Italia uniform 5, gol, bravo Papa. Roger, Italia uniform 5, gol, bravo Papa, 59, 73. Ciao, 73. Eh, HB9, over. Roger, HB9, bravo. Italia, november, baratto portatile. Roger, 5,9, 5,9. A te il cambio. Roger Roger per la referenza, ti ringrazio. Hotel Bravo 9, Bravo Italia November. Eh, 5-9 il tuo rapporto reale. 73, grazie. 73, uh, grazie. Please grazie. 73, grazie. 4, over. Roger golf 4, Yankee Bravo Uniform 5-9 report, thank you. Eco Alpha 2 Eco Alfa 2, over. Okay, Eco è Eco Alpha 2, Charlie Papa. Thank you. 5-9, your reporter, uh, 73. Oscar Echo 7, complete your call. Roger, Roger, Oscar Echo 7, Papa Tele India, 5-9. Thank you. Last call. This is the last call. It's very, very cool. Oscar Nancy 5, complete your call. Uh, I copy. Oscar November 5, Whiskey Alpha. Is correct? Roger, sorry for the mistake. Oscar, November five, Sierra Whisky Alpha five nine. Thank you. sotto Italia Eco Romeo 309 fatta, Monte Pelpi e sto venendo giù per due motivi. Primo perché ho finito le batterie e secondo perché sta scendendo una nebbia che non si vede niente e mi dispiacerebbe fare ravanagia in mezzo alla nebbia e nella neve veramente, non ce l'ho in programma, è stato bello, un casino simile, non, non, era, era tanto che non mi capitava in attivazione sotta a cercare di tenerli in riga, però piacevole, 73,